grazie e bentornati in un nuovo video oggi impariamo a decorare questo barattolo il nostro barattolo delle noci con la tecnica delle appliqué. iniziamo con eh, il trovare un barattolo adatto al nostro scopo potete riciclarlo dalle conserve da una salsa da quello che volete e andiamo a pulirlo molto bene con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol questo per sgrassarlo e averlo perfettamente pulito Partiamo col decorare il tappo che ovviamente andremo a pitturare e... Ehm... A decorare a nostro piacere. Io utilizzerò questa uh, pittura, è una pittura che non richiede un primer, quindi non va stesa uh, alcuna base sotto, ma si può utilizzare direttamente sul metallo, sul legno, quello che volete. È un color vaniglia il mio, è un colore che io amo molto perché è abbastanza neutro e andiamo a stendere varie basi di questo colore. Con un pochino di pazienza partiamo, pennellino piatto alla mano e iniziamo a dipingere e a dare la prima base sul nostro barattolo vedrete che non sarà coprentissima, quindi richiederà almeno due o tre passaggi intanto che finiamo di piturare il nostro coperchietto e che asciuga andiamo a preparare il nostro vasetto come vi dicevo preparatelo pulendolo bene con un bottetutuolo di cotone e dell'alcol proprio per sgrassare la superficie Dopodiché prendiamo la Eaton Bond rossa che è un interface eh, molto resistente e su cui non serve cucire, per cui mi raccomando non andate ad utilizzarlo con la macchina da cucire per le vostre applicazioni perché rischiate di rovinare l'ago, eh, di rovinare la macchina. Perché? Perché c'è uno strato di colla molto spesso e molto resistente e infatti anche qui vi indica che non è da cucire, No, siu la item bond appunto, questo strato spesso di colla che permette eh, di, aderire la ai vari, di far aderire la stoffa ai vari, alle varie superfici su cui decidete di incollarla, metallo, legno, cartoncino, vetro, plexiglass, quello che volete quindi andiamo a ritagliare un pezzo e andiamo a riportare il cartamodello che vi lascio poi eh, sul, vi lascio il link nell'info box e lo andiamo a riportare su un foglio specularmente in questa maniera perché Perché ovviamente quando andremo a stirare la cosa sulla stoffa poi dopo andrà girata quindi per averlo orientato poi nel senso giusto dovremmo ribaltare il disegno fatto in questa maniera vi viene come appunto ho disegnato io sul mio blocco quindi andiamo a prendere la nostra carta e con una matita andiamo a riportare i vari pezzi eh, di eh, stoffa sulla carta. Mi raccomando distanziateli, non fate un disegno unico perché? perché come sempre ci servirà un piccolo margine di carta per far permetterle di aderire bene sulla stoffa. Quindi iniziamo e andiamo a riportare i vari pezzettini di disegno sulla nostra carta. come vedete io ho distanziato i vari pezzi del disegno e vado a ritagliarli lasciando un margine di mezzo centimetro questo margine permetterà alla termoadesiva di aderire perfettamente alla stoffa come vi dico sempre quando vi faccio vedere un tutorial sulle applicazioni preparatevi i vari pezzi sulle stoffe che andrete a utilizzare eh, per la decorazione per cui io ho tagliato la mia fogliolina con il margine e l'ho posizionata sulla stoffa su cui andrò poi a stirare questo ci permette di avere un lavoro un pochino più preciso e di non confonderci adesso prendiamo il ferro da stiro senza il vapore lo mandiamo in temperatura e semplicemente andiamo a stirare sul rovescio della stoffa la nostra applicazione quindi giriamo la nostra stoffa, diamo una stiratina per appianarla e andiamo a appoggiare la nostra termoadesiva mi raccomando non dovete utilizzare il, il vapore il mio ferro va in temperatura da solo per cui non so dirvi la temperatura che raggiunge perché si regola da solo a seconda della stoffa appoggiate il ferro in modo che la uh, colla Inizi a sciogliersi, ovviamente il disegno vi deve guardare perché questo è il lato di carta, fate attenzione a non mettere il lato di colla verso di voi, che va invece verso la stoffa, quindi premete e aspettate un pochino affinché la, la colla comincia a sciogliersi e ad attaccarsi alla uh, stoffa e successivamente potete fare i, i movimenti circolari per farla aderire meglio io qua come vedete sto riutilizzando degli scampoli, quindi dei pezzettini di stoffa che mi erano avanzati e eh, in questo modo c'è anche meno spreco, quindi abbiamo riciclato il barattolo e andiamo a riciclare anche la stoffa gli avanzi di stoffa che eh, utilizziamo quando cuciamo questo è un ottimo modo per eh, riutilizzare i vari scampoli di stoffa l'altro metodo per esempio è il patchwork come vedete anche qui io vado a utilizzare i toni sul marrone che sono i toni autunnali e vado appunto a rifare il corpicino del nostro scoiattolino che esce dalla ghianda e via via vado ad incollare i vari pezzi. vi consiglio di utilizzare un tipo di forbice da ricamo come questa perché in questo caso le parti sono molto piccole quindi andiamo a, tagliare, a ritagliare il disegno a filo e in questo caso siccome la ghianda è grande vado a utilizzare una forbice da tessuto, da cucito e vado a tagliare a filo quindi vado a togliere quel pezzettino di margine che avevo utilizzato prima per far aderire la carta termoadesiva man mano che ritaglio eh, ricompongo il disegno davanti a me io vi consiglio di tenere vicino a voi il vostro cartamodello in questo modo non sbaglierete andiamo a ritagliare ora tutti i pezzi per le parti più piccoline Appunto. utilizzate una forbice da ricamo ecco qua la nostra ghianda Una volta che avete terminato di ritagliare i vostri pezzi e li avete posizionati sull'asse, riprendete il vostro cartamodello che vi servirà come guida e andiamo a riportare la uh, scrittina che abbiamo fatto sul gheriglio. Io ho messo NUTS, voi potete mettere noci, potete mettere la vostra iniziale, potete mettere buonanotte, mettete quello che vi pare. Andiamo a riportarlo in questo momento. Se non vi sentite sicure, potete usare la friction e pitturare in, eh, prima di applicare la, la ghianda. Mm, io lo faccio sul vetro perché eh, seguo poi la rotondità del eh, mio barattolo. Quindi andiamo a utilizzare un rapido. Io utilizzo questo. Ehm, dalla punta molto sottile quindi 005 o 000 non so cosa non mi ricordo io forse ho usato 001 non mi ricordo sinceramente ehm, però ho utilizzato una punta fine e andate a togliere la carta protettiva dalla stoffa e andate a riportare in maniera leggera la uh, scritta naz leggera perché? perché se sbagliate magari riuscite anche a correggervi attenzione che con il rapido non svanisce quindi tentate di essere più precise possibili ecco fatto adesso andiamo a riportare l'applicazione sul barattolo perché io ho utilizzato eh, la pittura di prastoffa perché ovviamente con un panno umido possiamo andare a pulire l'esterno del barattolo una volta che l'abbiamo usato, perché sapete che le noci poi tendono a arancidire, quindi gli oli tendono a arancidire ed è meglio sempre pulirlo, potete lavarlo tranquillamente all'interno come fate normalmente, però all'esterno usate un panno umido. Andiamo a togliere la carta protettiva dei nostri pezzettini e qui la... Ehm, Eating Bond vi aiuta perché, essendo appiccicosa, aderisce perfettamente al, velo, al vetro scusatemi, e si posiziona perfettamente, quindi non rischiate che in stiratura vi scappa via la stoffa. Adesso dovete creare la prima parte di applicazione. Qui è l'unico momento più difficile perché Perché ovviamente eh, avevamo dato un senso di profondità, c'è questo scogliattolino che esce dalla ghianda e quindi dobbiamo andare a sovrapporre i vari strati di stoffa quindi andiamo a posizionarli con molta molta pazienza una volta che avete trovato il punto giusto fate una piccola pressione in maniera che ehm, si blocca un attimo l'applicazione adesso io vado a posizionare la testina e la fogliolina dopodiché procediamo alla stiratura della prima parte di, eh, della nostra applicazione Come vedete, eh, la Item bond aderisce al vetro e quindi l'applicazione rimane abbastanza ferma. Adesso, con il ferro senza il vapore, molto delicatamente, andate a fare delle piccole pressioni e a stirare. Siate il più ferme possibili, perché ovviamente, non essendo fissata, rischia di spostarsi, come è successo a me in questo, in questo caso, per cui sono andata a scollarla e a riposizionarla ovviamente fino a che la stoffa la, sofa, scusate, la colla non è sciolta perfettamente eh, potete andare a riposizionare quindi con molta pazienza mettetevi e eh, stirate con questi piccoli tocchi e tentate proprio di eh, andare verso l'esterno quindi dal, dal centro verso l'esterno in modo che la colla si sciolga e aderisca perfettamente al nostro, eh, al nostro barattolo vi crea, si crea condensa non vi preoccupate andate semplicemente ad asciugarla e in questa maniera procedete ad attaccare tutti i pezzi della vostra applicazione quindi una volta applicati tutti i pezzi ripassate l'intera applicazione stando qualche secondo con il ferro fermi in modo da poter sciogliere perfettamente la colla e eh, incollare perfettamente la vostra applicazione adesso dobbiamo andare a dipingere le foglie l'occhietto dello scoiattolino e la scritta NUTS per farlo eh, ci spostiamo sul tavolo e andiamo a, eh, ad utilizzare Uh, io con il rapido, ho uh, oh, scusatemi, qui con la fiction ho riportato l'occhietto e la foglia andiamo a utilizzare una pittura di per stoffa io ho utilizzato questo, l'avevo comprata in Lussemburgo e ce l'ho da anni ed è, funziona da dio e, e ovviamente in commercio se ne trovano i tanti tipi quindi non vi preoccupate, l'importante è che sia della pittura per stoffa con l'aiuto di un bulino io uso questo che è la doppia punta qui ha eh, questa punta molto sottile e dall'altro lato ha la pallina eh, con la punta sottile sottile io vado a eh, disegnare prima però eh, vado a ripassare una seconda volta sul mio barattolo perché ovviamente come vi dicevo prima devo dare più basi e quindi vado a ripassare il coperchietto del mio barattolo bene adesso io ho riportato le scritte eh, aspetto che si asciughi la pittura e poi andrò a ripassare col ferro da stiro in modo da andare a fissare il colore eh, come quasi tutte le mh, pitture per stoffa vanno poi comunque stirate per essere a, a fissate adesso il vostro barattolino è pronto eh, potete tranquillamente lavarlo come vi ho detto prima eh, perché la scritta non sbaverà ovviamente ehm, con un panno Umido quindi esternamente passate un panno umido, mentre all'interno potete lavarlo con la spugnetta e quando risciacquate il sapone fate solo attenzione di non andare sull'applicazione, quindi magari sciacquatelo sul retro del vostro barattolo e voilà, il barattolo è pronto per essere utilizzato eh, non mi resta che eh, finire di decorare il tappo che ora vi faccio vedere come vedete è diventato bello opaco, adesso ha una base uniforme e posso decorarla a mio piacimento quindi anche qui vi lascio libera eh, fantasia su come decorarlo io ho semplicemente usato i dotter e, eh, sono andata poi a creare con la pittura più scura quella su cui ho appoggiato il mio tappo eh, non si vede ehm, sono andata semplicemente a creare dei puntini con, uh, di diverse grandezze quindi nulla di che voi decoratelo come preferite eh, vi ricordo di usare i dotter perché ovviamente eh, vi permettono di avere eh, un pochino più di precisione questo è il risultato finale con le noci all'interno e spero che vi sia piaciuto a presto, ciao!